i tedeschi decidono di far saltare le centrali, le centrali di Ligonchio e vengono su un mattino decisi insomma e allora il comando unico pensando che non fossimo in grado di, di resistere a un ultimo attacco tedesco così mandò a dire al comando lì a ramis di minare la centrale non tutto ma di minare i tetti in maniera che cadessero sui macchinari per salvare almeno i macchinari e allora ramis si rifiutò e disse ma insomma qui siamo 500 partigiani c'era anche un ufficiale inglese eravamo... allora eravamo davvero armati c'era di tutto munizioni a non finire, mitraglie, mortai. E a questo punto, se, se dobbiamo minare una centrale, e ci fu una resistenza fortissima, anche di notte, erano arrivati a meno di un chilometro dalla strada alla centrale di Predare, però alla fine non sono riusciti a fare un passo in più. No? C'è lì, c'è stato un bel aiuto della popolazione. C'erano gli operai che facevano le trincee, le donne che facevano da mangiare, insomma, c'è stata proprio veramente una battaglia esemplare. E un mattino i tedeschi poi eh, si sono dovuti ritirare, e per ritirarsi dovevano attraversare una costa, e lì con la mitraglia era facile ucciderli, insomma, no? Allora hanno scogitato il modo, hanno fatto dei, dei fumogeni, no? una nebbia, una nebbia in tutta la zona, tanto da poter passare la... Però abbiamo sparato, abbiamo sparato continuamente le mitrali anche con la nebbia, insomma, ecco. I tedeschi però i loro morti li hanno sempre portati via, sempre, hanno tribolato magari, ma li hanno sempre portati... E quella fu l'ultima battaglia... Che ci fu sul territorio quella vera insomma ecco dopo attacchi qui e là a un camio così ci sono sempre stati però la battaglia frontale proprio mi ricordo che c'era anche caretti che aveva un distaccamento in mano a prima ora e fu, fu l'ultima insomma ecco perché scappare insomma adesso siamo in 500 cioè abbiamo tutto c'è anche un ufficiale inglese insomma che figura facciamo insomma e siamo stati lì e alla fine c'è la soddisfazione grande, insomma, ecco, è stata una, questa qui è un ricordo bellissimo proprio.